Ciao ragazzi benvenuti sul canale Jim Girimoto. sono qui per fare insieme a voi l'unboxing di questo casco che ho appena comprato è uno Shark Spartan GT Carbon l'ho scelto perché facendo una ricerca sul web è risultato essere uno dei caschi più silenziosi nella categoria del touring ma non perdiamo tempo andiamo a vedere come è fatto questo casco All'interno della confezione Shark ci dà un pinlock che eh, ci serve sostanzialmente per evitare che la visiera si appanni col nostro respiro. Poi troviamo degli adesivi francesi che sono obbligatori quando eh, ci si in francia e poi eh, ci viene dato in dotazione anche un appendice da apporre eh, nel casco all'altezza del mento. Ed eccolo qui allora non fatevi trarre l'inganno non è un casco completamente in carbonio bensì è un casco eh, fatto eh, sia in carbonio che in fibre composite se andiamo a vedere il peso il peso è di circa 1.540 grammi quindi non è un casco eh, super leggero ma per la sua categoria quindi per un casco da touring Va più che bene. Qui abbiamo la visiera che eh, rispetto ad altri caschi risulta essere più spessa e quindi anche qui abbiamo una maggiore sicurezza qualora dovesse arrivarci in faccia qualche detrito per la strada a ah, visiera a scomparsa per il sole molto comoda devo dire anche il comando come vedete è raggiungibile perfettamente eh, con le mani anche durante la guida quindi lo vedo posizionato in una maniera molto molto corretta rispetto anche ad altri competitor e all'interno come potete vedere la sua silenziosità potrebbe essere data dal fatto che c'è poco spazio per il collo quindi è molto eh, risulta essere molto avvolgente qui troviamo eh, il sistema emergency se dovesse capitare facciamo facciamo le corna eh, eh, che ci sia un incidente eh, i soccorritori per evitare di procurarci eh, ulteriori trami tirando queste linguette andranno a togliere quelli che sono i guanciali interni senza crearci ulteriori problemi questo casco risulta essere molto sicuro anche perché abbiamo un attacco a doppia D, come quelli che si usano in MotoGP. Chi porta gli occhiali c'è la possibilità di poter mettere gli occhiali perché c'è appunto lo spazio. Questo casco è già predisposto per gli auricolari, per l'interfono proprietario della Shark ma possiamo anche scegliere, come ho fatto io, di prendere un interfono esterno e di collocarlo poi negli appositi spazi. Le prese d'aria sono rimaste quasi invariate una nota su questa diciamo così, presa d'aria che è una presa di evacuazione dell'aria calda che si forma all'interno del casco. Eh, credo di aver detto tutto lo stretto necessario, farò un video eh, nei prossimi giorni dove proverò il casco in moto e vi mh, dirò se risulta essere eh, un casco silenzioso ma soprattutto anche un casco comodo.